Ci conoscere e tutti gli annunciati, gli annunciati, eh, tanto e anche questo premio come è nata questa idea del premio e anche questo nome che a me piace perché noi di... 44 448 tutto nasce praticamente quando io no. ho, ho no. visto di scrivevo poesie alle tante poi il lavoro mi ha preso infatti è una cosa che mi racconto che mi hanno scelto quando sono, sono liberato, allora ho detto ma che faccio? Cavrò, mi hanno ancora da fare, mi prendo il mio hobby. Però ho capito che io da solo non andavo da nessuna parte, l'arte già è difficile di costruire, poi voglio fare l'artista io, non sono nessuno. Quindi mi sono messo in giro e ho trovato Mica Dantana Roberta Palizia che non c'è, Emanuela Di Sepo tutte donne di un'altezza non lo so nemmeno dopo dopo l'hai trovata lei... è... perché lei stava verso il Circeo quindi il piano piano, piano. Cerceo, <ride> <l 'hai trovato. ride> lo vedevo dal Circeo so. proprio delle origini del 15 anni fa prima che dovessi tovessi l'incidente automobilistico quando eravamo 2001 quindi addirittura allora, preincidente automobilistico automatistico io pure l'ho conosciuta da… tanto tempo fa Esatto, allora, ho detto da solo, da solo, da nessuna parte solo, da solo, da solo, da solo, da lei, da solo, da solo, siamo arrivati a questo punto. Ah. A questo punto però adesso abbiamo un obiettivo, lo dico subito, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da Abbiamo fatto l'anno scorso un tentativo di accedere a 2.000, così senza che si potesse aprire la Siamo praticamente su 10.000 associazioni della 1.700. È una cosa enorme perché non proviamo a dare altri, fino adesso tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto con i soldi tuoi tu, con i soldi miei libri, i soldi tuoi ognuno autotassato per quello che sì, ha fatto sì. non abbiamo distribuito una lira non abbiamo preso una lira, non abbiamo preso una lira da nessuno nella associazioni, nella di Stato, nell'ambiente, da nessuno però adesso hanno creato il registro unico nazionale, si chiama il RUMITUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUS senza sì, la parola l'accia eh, so, registro unico nazionale <ride> e quindi mm. bisogna fare in modo che l'associazione acceda a questo mm. abbiamo tutte le altre regole Però certo. allora ci vuole qualcuno che prenda in mano anche la volontà di proseguire perché io voglio invece voglio in modo che l'associazione non finisca nell'associazione e anche in altri milioni in tutte quelle che sono in iniziative nazionali siete tutti quanti qua organizzate tirate fuori qualche idea ditemi a chi dobbiamo affidare queste entità queste realtà, che no? poi eh, possiamo continuare ad essere amici insieme, a costruire insieme, però avendo pure la possibilità di una sponda economica che ci viene data dal 5.000 perché una volta già nel 1.000 ci un Qui da oggi in poi con il tuo permesso diventerà la casa della cultura della nostra associazione e ci sarà la piccola intervenire dove tutti i colori... anche qui si toglie anche testi per poi lo io non io ho già tantissimi testi a Lidia, con me organizziamo un reading al mese mm. dove la nostra amica Luciana ha la diventura, le forze la sepoltura questo è il programma generale